One more time. cosa da fare è andare a lavorare sul tempo del real 2 quindi io andrò sui parametri e vado a segnare un'automazione copy value pass value Perfetto, adesso assegnerei su un gross beat, Vado su empty, mi disegnerei il gross beat così. Fate perdere! Fireback per... Non lo so, mica. Fate perdere! Fireback per... Vedrai che è questa che devo fare. No, voglio una double curve. Ok, eh, bisogna fare un'altra automazione di gross beat perché nel finale voglio un'altra cosa. Facciamola. Bene, per... Eh cambiare sequenza gross bit dobbiamo fare questo passaggio e si fa così mi copio il valore poi faccio automation clip e vado a copiarmi il valore da questa parte qui voglio che si comporti il gross bit in un'altra maniera quindi andrò a copiarmi questo valore e anche qui creo un'automation clip e non farà più quel movimento sentiamo perfetto andiamo a lavorare su questo pannello eh, che chiamerò basic eliminiamo questa parte eh? il single curve e lo voglio spostare qua però stessa cosa past value automation clip andiamo a fare il finale del eh, finale di gross beat ultima parte della nostra automazione allarghiamocela e voglio andare qui però voglio una single curve andiamo a fare old copy value Okay, adesso andiamo un po' a mettere in ordine la playlist perché poi dopo iniziamo a non capirci più niente. Eh? Ci andiamo a prendere la nostra kick, la nominiamo. Prima di tutto voglio un colore bello nero, quindi così, poi ci mettiamo questa, così lo sappiamo. Auto name, stessa cosa per lo snare, colore nero, black. A me Piace tanto il black, stessa cosa qui, perfetto. Percussioni: auto name, auto name. Questo è il serum. Name. Qui abbiamo fatto il gross beat. Questa ce la facciamo verde per ricordarci che è la parte dello scratch del volume. Yeah, auto name, auto name auto name. Perfetto. Portiamo, lasciamo tutto qui, questo è il piano reverse, auto name. Andiamo sul mixer, facciamo Ctrl L, stessa cosa con lo snare, Ctrl L, percussion, Ctrl L. Ce le mettiamo tutte qui. Va benissimo, questa ce la portiamo su, questa ce la portiamo su, questa ce la portiamo su. Anche qui auto name. Name. Qui abbiamo il nostro basso. Il basso ce l'abbiamo dopo Prima le chitarre. Mmm, la vogliamo prima la batteria accanto. Ah, questa è la kick giusto? È la kick che abbiamo qui. Non me la ricordavo più. Anche questa ce la facciamo di colore nero. Così non ci sbagliamo. È il kick della versus. Va bene. Adesso andiamo a fare il basso. Andiamo a prendere un uh, basso. Eccolo. Ero già preparato questo suono così perdiamo meno tempo perché il tutorial sta diventando veramente lungo. Qui andiamo a nominarlo. Andiamo a fare il nostro pattern col piano roll. Mi sono salvato in precedenza il file MIDI del serum. Lo andiamo a copiare paro paro, perfetto. Ce lo mettiamo qua. Anche qui dobbiamo assegnargli un Dobbiamo assegnargli un gross bit, gross bit. Ci siamo salvati il preset precedentemente. Perfetto, ho fatto un po' di modifiche qui sul basso. Vabbè, innanzitutto quello che voglio fare è sicuramente dare un po' di side sulla kick quindi boh, potrei fare così senza stare troppo a guardare le frequenze Vi diamo un p control Lo facciamo così Andiamo a linkare link control pick invert accetta eh, va bene l'unica cosa è che farei così da tagliare un po' su 45 perché non Ok. E poi creiamo una compressione parallela Okay. l'unica cosa che devo fare sul gross beat anche qui un'automazione che faremo pari pari a quella di serum quindi questa parte la taglio perché non ce ne frega una mazza l'abbiamo già vista giusto ciao bene facciamo ora un lancio ad maker feel Andiamo nella parte drum audio clip feel nero va benissimo andiamocelo a mettere qua piano roll e la madonna è troppo grosso Vedo l'ora di toccarti tre in e fare a botte per te, ok. Adesso andiamo a fare la parte del vocoder, dove in mezzo a metà rit ripeterò la frase e faccio a botte per te, però gli voglio dare uno stile leggermente diverso. Vediamo, intanto vi faccio vedere come si fa questa parte. Vado qui, Edison, nuova cartella fai i campioni e farabot perdere esattamente e la mettiamo qua e farabot perdere segniamo la traccia della voce qua poi apriamo serum lo lasciamo di default proprio così e andiamo nella traccia siamo sulla 14 andiamo sulla 15 Chiamiamo Serum Vocodex. Lo facciamo blu. Facciamo un pattern dopo feel. E lo assegniamo a Serum codex Bene, qui andiamo a prenderci il nostro vocodex, nominiamo vocodex, perfetto vocodex, andiamo a staccare i canali della voce del Serum dal master e li mettiamo in sidechain direttamente su vocodex, ora andiamo a trattare il vocodex assegno lead col tasto destro e il serum of codex. e il serum scusate di default mi prendo la voce robot questi valori me li terrai così e gli assegno il sì L'unica cosa non capisco perché mi suona così L'unica cosa qui, trattiamola un po' così, esattamente quello che volevo. Adesso mi porterò questa parte che ho appena fatto in audio e poi me la giocherò come sample. Bene, ragazzi, io. Ho concluso. Ovviamente l'intero tutorial diventava veramente troppo lungo. In più c'erano molti lavori da fare e sarebbe stato veramente difficile gestire tutte le cose. Come potete vedere, oh, leviamo il mixer. ho messo delle automazioni. Ovviamente ho inserito dei plug necessari secondo me per dare più colore e più enfasi a tutta, a tutta la canzone adesso la sentirete suona molto di più rispetto alla parte iniziale Su questo brano è stato fatto anche un videoclip che vi invito a vedere nel mio canale daio art probabilmente lo posterò anche qui Fateci un salto nel canale, anzi, mi fa piacere se vi iscrivete. Su questo canale, ovviamente, svilupperò sempre più tutorial, sempre più suoni. Vediamo come va. Per me è un passatempo divertente. Ascoltiamo il risultato. E ci vediamo alla prossima. Anzi, me lo ascolto anch'io. Mi ha quando fuori piave. Perché solo la pioggia mi mette buon umore Tutto quello che ti fa la rete lo scritto sopra un foglio che non hai visto mai uh, Me ne vado fuori tutto con te e mi spendo tutti i soldi che ho sudato per te E non do l'ora di toccarti il clare E baciarti in bocca E fare a botte per te